Alcuni mesi or sono la città metropolitana di Torino ha fatto un vero e proprio un nell'assegnazione delle risorse eh, messe a disposizione dal bando forestazione del Ministero dell'Ambiente nell'ambito del decreto clima. Tutti e cinque i progetti presentati dall'ente di Corso Inghilterra sono stati approvati in una graduatoria nazionale che ne ha visti accolti in tutto 34 per un ammontare di finanziamento di oltre 14 milioni di euro. Stiamo parlando della messa a dimora di oltre 70.000 nuovi alberi. Se ne è parlato nell'ambito del Salone del Libro, nello spazio istituzionale gestito dalla città metropolitana e dalla città di Torino. Questo successo nel bando forestazione ha creato un modello di cooperazione, di collaborazione, di concertazione tra città metropolitana e comuni, parchi, enti istituzionali che si occupano di ambiente e forestazione. Eh, sì, siamo riusciti a mettere insieme eh, circa 25 enti diversi, l'abbiamo fatto grazie all'esperienza maturata con il progetto regionale di Corona Verde che aveva già riunito eh, 92 comuni dell'area torinese. E quindi eh, è stato più facile riuscire ad assemblare questo eh, gruppo di, eh, di enti che hanno partecipato, collaborando con noi che abbiamo di fatto realizzato tutti i progetti e realizzeremo anche tutti i lavori. Questo significa riqualificare aree boscate o addirittura creare aree boscate nelle aree protette e quindi maggiore fruibilità poi per i cittadini. Ma Non solo, l'obiettivo è quello di creare delle nuove foreste e quindi realizzeremo delle nuove foreste su circa 85 ettari eh, dei territori che in genere sono abbandonati o sono agricoli di proprietà dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche, sia all'interno delle aree protette come il Parco del Po e il Parco della Mandria, sia invece all'esterno ma lungo fiumi piuttosto che in altre aree che non sono state diversamente utilizzate.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 eviteremo diversi ettari, parliamo di almeno 10 ettari eh, di nuovo bosco, bosco che sarà il, un polmone in più per Torino che ha già un grosso polmone nel parco Mandria.